Thank you. Buongiorno, eh, siamo qui a presentare un obiettivo importante dell'ONU che è la sostenibilità per gli oceani. Eh, sono Antonella Penna, docente di ecologia all'Università degli Studi di Urbino e vi parlerò del sviluppo sostenibile e difesa degli ecosistemi marini in relazione alla protezione appunto, degli oceani, come previsto dall'obiettivo 14 dell'ONU. Del, dell eh, bisogna assolutamente operare un'attività e una politica di conservazione in modo da utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari, le risorse marine, proprio al fine di uno sviluppo sostenibile. Eh, in questo contributo ho voluto illustrare come parole chiave gli, gli habitat, gli oceani, i servizi ecosistemici che il bene capitale naturale degli oceani ci offre e la biodiversità che chiude come eh, componente fondamentale e che dà funzionamento ai nostri habitat. Eh, prima vedremo che cos'è, brevemente, per tutti questi punti sviluppati, la sostenibilità negli oceani. Quindi un'analisi della situazione attuale, le strategie di intervento che prevedono protezione e mitigazione dall'impatto antropico, la ricerca con un esempio esplicativo di un progetto proprio dell'Università di Urbino, dell'Ateneo di Urbino e la governance applicata e qualche consiglio per la vostra lettura. Gli oceani, i mari, gli ecosistemi marini sono diversi, dalle barriere coralline ai poli, alle aree protette, i parchi naturali, le coste. Ogni bene naturale sviluppato poi come vedremo come concetto, come capitale naturale, ci offre un bene, un servizio di cui noi proprio ci sopra dobbiamo sopravvivere. Cioè, sopravviviamo con le risorse ittiche, quindi con la pesca, con l'acquacultura, con le molecole, i principi nutritivi e altri farmaceutici medicinali che ci può dare eh, con lo sfruttamento delle biotecnologie, gli oceani e i mari. Quindi noi utilizziamo i nostri servizi ecosistemici come bene per fruibile per la nostra sopravvivenza. Questo bene va protetto. Va protetto perché l'impatto antropico soprattutto nell'era post-industriale ha eh, danneggiato circa il 40% degli oceani che è pesantemente influenzato dalle attività umane il cui impatto comprende soprattutto il rilascio di contaminanti, l'inquinamento, l'esaurimento delle risorse ittiche e la perdita o frammentazione di habitat lungo tutte le aree o costiere e offshore. Quindi queste sono immagini abbastanza forti di quello che voi già vedete con i media fortunatamente che informano l'analisi della situazione, lo sfruttamento della pesca, quindi le risorse istiche in totale depauperamento, de soprattutto anche per il mare Adriatico, con spiaggiamenti di animali che sono incastrati nelle plastiche, nelle reti o, o muoiono sia per infezioni ma anche per inquinamento sonoro, i problemi dell'eutrofizzazione costiera, lo svertamento di idrocarburi, non proprio recentemente il problema delle navi, eh, delle navi cisterne in, nello Sri Lanka, lo sbiancamento dei coralli dovuto ai cambiamenti climatici, l'aumento della temperatura, l'acidificazione e il problema grossissimo delle plastiche. Eh, però noi sappiamo dagli studi, da, da tanti anni di studi, che la biodiversità, il mantenimento della biodiversità negli ecosistemi è garanzia del, suo, del loro funzionamento. Però la biodiversità sta diminuendo, il numero di specie dei taxa sta diminuendo eh, velocemente, proprio come ripeto dall'era post-industriale, con tassi 10-100 volte anche maggiori dell'epoca della grande estinzione dei 66 milioni di anni fa. Quindi soprattutto negli hotspot delle aree intertropicali questi cambiamenti drastici sono molto evidenti. E quindi eh, si è stato analizzato scientificamente che eh, l'impatto, il rapido, quindi depauperamento della biodiversità, delle specie endemiche, eh, significa un impatto quindi, sulla biodiversità e sul funzionamento, su alcune funzionamenti chiave con la, con, la con la decarbonizzazione, con la protezione delle aree costiere, con le, i livelli trofici che non vengono mantenuti. E questo può portare sostanzialmente a danni e a rischi ambientali, ma anche di tipo sanitario e quindi economici per l'uomo, per, per, per, per il mondo, per la popolazione che abita la terra. Eh, è già visto che il restauro e il rispristino degli ecosistemi può portare in modo quindi reversibile al recupero di alcuni ecosistemi. Quindi non siamo ancora verso la capitolazione finale, ma dobbiamo intervenire già tardi, ma intervenire sulla... Bio Reservation. Perché gli servizi ecosistemici già dal 97 dal lavoro storico di Costanza hanno una, sono un capitale, il capitale naturale, che viene monetarizzato perché ciascun servizio ecosistemico sia sull'area terrestre che sulla, diciamo, sul globo marino ha un valore, un valore che viene monetarizzato in base alla propria funzione. Per il nostro human welfare, quindi quantificare i servizi ecosistemici significa poi alla fine mantenerli in salute. E eh, adesso, ora, partendo dal 2021, la comunità europea con la mission di Horizon Europe cerca di sviluppare 5 obiettivi strategici, al fine di ripristinare e generare in dieci anni gli oceani. Sono obiettivi trasversali, complementari, che eh, sono, dimostrano le strategie di intervento, dove sulla conoscenza approfondita di alcuni aspetti del funzionamento degli oceani, sulla eh, totale dismissione di contaminanti, e rilascio di contaminanti in mare, su una nuova governance che eh, modifichi alcune regole per l'utilizzo dei beni ecosistemici e cioè per la loro protezione, eh, quindi sull'azione decarbonizza di decarbonizzazione e eh, quindi eh, sostanzialmente siamo in linea con quello che dice appunto l'ONU, che proclama l'uomo. È un obiettivo molto ambizioso eh, ma questo è quello che ci rimane proprio per difendere e mitigare gli impatti antropici. È già stato visto che per la protezione degli oceani le aree marine protette non solo aumentano la biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi, ma a, um, agiscono aiutandoci ad adattarci o a proteggerci dai cambiamenti climatici. Infatti le aree marine protette costituiscono uno strumento efficace per la protezione e il restauro della biodiversità e quindi tutto quello che comporta come bene servizio ecosistemico, quindi ai fini del recupero di risorse ittiche e ultimamente per l'attività di decarbonizzazione degli oceani. Uh, Urbino, l'Ateneo di Urbino con un progetto trasfrontaliere europeo Italia-Croazia è in azione su queste linee, è il progetto Watercare di cui io poi faccio anche parte come eh, diciamo partner, è un progetto che cerca di offrire soluzioni alternative innovative per la gestione delle acque contaminate del, durante la balneazione, soprattutto una soluzione derivante dagli impatti dei cambiamenti climatici. Questo progetto cerca di migliorare la qualità delle acque di malinazione riducendo il rischio di contaminazione mic microbica nei periodi estivi attraverso l'uso di strumenti innovativi per il trattamento e la gestione delle acque costiere. In questo caso il descrittore 14 si integra con il descrittore 6 per l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari. In brevemente noi sappiamo già dal progetto come la carica microbica durante queste forti piogge che arrivano quasi come intese bombe d'acqua porta un load, un carico microbico in una spiaggia qui fotografata dal modello del progetto Watercare, ehm, spiaggia di Fano all'Arzilla dove il carico microbico si disperde e si diluisce solo dopo quattro giorni con, complessi a, con, con una complessa governance di protezione e di limitazione della balneazione. Il progetto invece cerca di, eh, con il Water Quality Integrated System che è un sistema innovativo che, cerca di dare, che darà, non cerca, darà dei, degli strumenti agli end user, agli stakeholder per gestire meglio queste problematiche. Eh, è un insieme questo system, Water Quality Integrated System di monitoraggio innovativo assieme all'applicazione di un modello previsionale le informazioni arriveranno in, tramite eh, web agli stakeholder che eh, cercheranno quindi di attuare a, a, a seconda dei loro livelli di expertise e di prevenire il rischio ecologico da contaminazioni microbiche e quindi di poter gestire la balneazione con nuovi processi deci decisionali. Quindi in ultima analisi, eh, gli obiettivi per gli ecosistemi marini ri rientrano tutti, ne ho illustrato una parte, come interventi dentro l'obiettivo 14 dell'ONU, cioè rientrano come attività di gestione, mitigazione, protezione e restauro. Quindi attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, attraverso la sostenibilità della pesca con, nuova, con una nuova governance e la sostenibilità, l'ambiente, e ricordiamoci che il 5 giugno è stata la giornata mondiale dell'ambiente, creare nuove opportunità di lavoro perché ehm, la transizione ecologica vuole, eh, decreta anche questo, cioè cercare di mitigare, conservare e proteggere l'ambiente attraverso, no, attraverso nuovi tipi e nuove formule di eh, applicazione e quindi di lavoro, quindi creare sviluppo, sviluppo però sostenibile. E, la Comunità Europea già da anni lascia le sue, la sua governance, le sue direttive sulla Marine Special Planning, sulla gestione sostenibile delle acquaculture, sullo sfruttamento quindi anche diverso delle risorse ittiche, sulla gestione integrata della zona costiera. Non ultimo ancora Natura 2000 che ha tutte le sue direttive legate alla protezione e alla conservazione della biodiversità. Quindi eh, sostenibilità, protezione sono le parole chiave per il ripristino e il recupero degli oceani in questi dieci anni di attività. Vi lascio però con due consigli di lettura che sono due romanzi, uno è La saggezza del male e uno è un diario di, un, di Perotti Simone che ha, che ha compiuto in barca vela sulle coste del Mediterraneo. Vi ringrazio.